Ciao a tutti! Inauguriamo questo format con una puntata pregna di temi scottanti, le tettonze, i pazzi fenomeni dell'internet, le imitazioni, la crisi ucraina e molto molto altro divertimento. Ma prima, una sigla ricca di musica e immagini protette da copyright, così YouTube ci incula. Essendo questa la prima puntata ci giochiamo subito un'intervista pam pam pam pam scopettante appena girata dal nostro inviato. Sul web impazzano un sacco di tormentoni che mettono a rischio la vita delle persone, e lei è ritenuta un po' la veramente che sta dietro a tutto questo. A lei si devono il parkour, i treni in corsa, i russi pazzi che si arrampicano sui ponti con la GoPro, il fapping, l'eyeballing, la neck nomination, il knockout, insomma, tutta roba potenzialmente mortale. Sembrerebbero quasi degli stratagemmi per sterminare l'umanità, ma dai, ci dica, è davvero così? Grosse rivelazioni qui a show a caso! Ma ora è il momento di passare la linea al nostro inviato in Ucraina che ci aggiornerà sugli ultimi sviluppi della vicenda Eh no, eh, non sono ancora arrivato, ho avuto qualche ritardo Cioè? Quanto ti manca per raggiungere Kiev? Dove ti trovi in questo momento? Ma a occhio direi Padova Ovest, ho appena passato l'autogrill di Limenella Ok, guida con prudenza mi raccomando, non inseguire lo scoop a tutti i costi La sicurezza prima di tutto Grazie capo! Speriamo che al Brennero non ci sia troppa coda vi licenziate il testa di minchia, per favore. Oh, ora passiamo ad un Ever le imitazioni. Avete presente Alberto Pagnotta, no? Davvero. Ehi, Alex! Bravo, sì, bravo, ma ormai è old. La redazione di Show A Caso ha trovato il nuovo fenomeno che sta incantando il web. Emphasis. Guardate. Oh. 15 minuti per mettere su un altro chiletto o mi tocca affrontare un giorno di lavoro Stanno arrivando, non avremmo dovuto rubare questo film È più emozionante di quella volta che avevo dimenticato come ci si siede Ritorna nell'ombra Tu non puoi passare Questa è Sparta La forza sarà con te, sempre Se te ne vai, che ne sarà di me? Che farò? francamente me ne infischio. L'amore che hai dentro, portalo con te. Addio. Eh, va bene. Oh, eh, scusate, c'è stato un piccolo problema, della regia mi hanno informato che il servizio sulle tettonze non è ancora pronto ed è un gran peccato visto che è proprio il servizio che dava il titolo alla nostra puntata e vediamo di recuperarlo. Nel frattempo eh, leggiamo qualche tweet pervenuto in redazione. Woody Allen ci scrive. Ma se finisse tutto in un orgasmo. So you think you can stop me and speak me my eyes. So you think you can love me and leave me to die. Oh baby, can do this to me, baby just got to get out just got to get right out of here Man,